Come vengano distribuiti questi eventi, è tutto un altro discorso di uh, redistribuzione della ricchezza che in realtà è un grosso problema, dato il, il 10% delle, delle famiglie detiene il 46% della ricchezza e ci sia un problema di distribuzione fuori gruppo, quindi qua wow, non lo nego assolutamente, anzi è uno dei problemi che andrebbe immediatamente affrontato. È ovvio che se questo visto a più 20 c'è cioè un meno 20 da qualche altra parte per forza che dà che saldo zero. Ok? E questo è il famoso deficit di bilancio. No? E il pareggio di bilancio è ovviamente questo: spendo 100, tasso 100, qua vado da zero, qua vado da zero. Cosa mi rimane in tasca? A me non dico che cosa la faccio la spesa. Non so, che cosa manco per finire all'università? Zero, con, con che cosa pago le cure? Eh, eh, ah no, zero, non niente, vado dalle banche private no? E quindi aumento il mio debito, con le banche private non aumenta il debito, lo sa, so, aumenta il debito, il debito privato, quello che è la causa dell'attuale dell crisi economica, l'esplosione del debito privato, e anche, lo dice anche la Commissione europea, lo dico insomma. Anzi, la, Com la Commissione europea dice, dice addirittura altro. In un report del settembre 2012 la Commissione europea ha detto esplicitamente che il debito pubblico italiano, che tutti dicono no, eh, troppo elevato, insostenibile, bla bla, bla bla bla, la Commissione europea nel report sulla sostenibilità fiscale settembre 2012, pagina 39, pagina 42, dice... Che l'unico debito sostenibile sia nel breve che nel lungo, quindi in, tu, in tutti e due i lassi di tempo: l'unico debito sostenibile di tutta l'area dell'euro e non solo, anche del Europea è quello italiano. Quindi c'è qualcosa che non torna, insomma, con quello che ripetono, vai a Ballarò, vai a Flores, vai a i vai a Travaglio, eccetera. Poi, questo è il pareggio di bilancio, e questo è il surplus. spiega perché il sotto del bilancio no, quando si spende sì. no, perché dicevano zero, perché lì sotto c'è cioè, una riserva privata che è superiore ah, alla... sì, sì, sì cioè, diciamo che ci sia una come eh, dire una grande in, eh, influenza di elite private elite capitalistiche private molto molto influente. qua dentro eh, questo ci sta diciamo dai tempi di Marx insomma già Marx lo diceva ne, ne parlava già, pri, già, pri, già prima della descrizione del capitale. se porti Valerio sul sentiero del tecnico ti seguirà fino agli abissini eh? non non se vuoi andare no. perché altrimenti poi parlate da soli no, infatti non mi ha detto perché insomma, no, non, non è il caso però qua no, no, no, lo, cioè lo diceva perché sennò sembra che lo dice no no no no è ovvio che sto facendo una semplificazione per permettere a tutti di capire, insomma, se no ce la ra raccontiamo in due, per non il caso. Qua vado a meno 20, quindi io se prima avevo al massimo, che ne so, eh, qualche euro di soccorso che mi era rimasto, qua me lo levano. Però lo stato è ricco, lo stato è a più di 20, ha fatto il suo se è virtuoso, la follia pura. Dunque, ci provò Clinton a fare questa cosa qua, ci provò Clinton nel 98. E... L'economia statunitense crollò in una, diciamo, in una uh, spirale recessiva non, non indifferente, tanto che la crisi del 2007 doveva iniziare nel 2000, nel 2000. poi c'è stata la guarigliera che guarda un po', però questi sono altri discorsi e questo sostanzialmente come funziona lo Stato con la spesa, le tasse, il deficit di bilancio, la legge di bilancio e il surplus di bilancio. Ma c'è anche questo che mi abbiamo detto prima, che è ovvio che lo Stato eh, commercio con l'estero ha dei trasferimenti di capitale <ride> con l'estero. <ride> è ovvio quindi che sul, eh, sulla strada che stiamo percorrendo noi, cioè quella del pareggio di bilancio, no? no? l'unico modo per andare a un, a un più qua, un qualcosa in più che mi rientra in tasca è ovviamente l'export questa è l'importazione e questa esportazioni, no? io esporto di più di quello che importo e qua non so, per esempio vado a 100, vado a 80 e qua ho un più 20, wow. il punto è oggi che se noi ci troviamo costretti appunto da questo meccanismo qua che è quello dell'euro che ha cancellato questo l'euro ha cancellato di fatto il governo, quindi la commissione del governo, la spesa pubblica, no? Io, per avere il più 24% sono costretto a esportare, il punto E non potendo svalutare il cambio, il cambio perché ho l'euro che è un, diciamo, un regime degli anni fissi, quindi non posso, non posso muovere il, il, il, il cambio dall'euro tra eh, Italia, Francia, Germania e Spagna, non posso muovere il cambio sempre uno a uno, un euro in Italia vale un euro in Spagna, un euro in Germania un euro in Grecia. L'unico modo che ho per fare questo è eh, diciamo, um, svalutare il lavoro. Cioè, se non si svaluta la moneta, si svaluta il lavoro. Non lo dico, io l'ha detto anche Fassina, io da Sant'Oro, quindi... Vi riporto a un caso classico. Negli anni Ottanta, se un paese andava in crisi, <ride> diventava estremamente <ride> conveniente andare a farci le vacanze. Perché la, sì. la nostra moneta era più forte. Sì. Un paese era in crisi, c'è una svalutazione della sua valuta, in questo modo diventa più competitivo e può recuperare dalla crisi. Con la situazione attuale, la Grecia che va in crisi aumenta. Conviene, quindi, sì. per me, italiano, che vado in Grecia, io spendo di più. Sì. Ma se tutto costa di più, come faranno a riprendersi se non possono svalutare? Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Andranno sempre più in crisi ma infatti anche questa leva veniva utilizzata per gli scambi import-export che dicevamo prima perché, perché gli stati riducevano il loro valore della moneta diventavano competitivi sui mercati esteri e di conseguenza ricevevano maggiori acquisti da parte degli stati esteri certo ovviamente anche accettando l'ultima posizione dell'alto sì. anche accettando che questa cosa sia accettabile c'è un altro punto che è quello che porta a bagnari il paese virtuoso è quello che esporta, ma se fossimo tutti virtuosi esporteremmo quella luna. Quindi è ovvio che se qualcuno vince gli altri stanno perdendo, perché i soldi sono sempre quelli che passano da parte all'altra. Se qualcuno incassa qualcuno paga. C'è sempre una partita doppia, se c'è un debito c'è un credito, se c'è un'importazione c'è un'esportazione. Perché siamo in un regime di moneta unica, se ah. ognuno avesse la sua moneta la moneta potrebbe aumentare. E quindi non ci sarebbe più una partita doppia così pulita tra diversi stati. Quindi, eliminato questo, eliminata la flessibilità del cambio, il, il, il cambio che svaluta, che valuta, non Qual è l'unico modo per fare questo? Distruggere i salari. Certo. Non c'è altro modo, non posso sfruttare il cambio, non posso usare la spesa. Distruggere i salari, ma io la oggi la la con chi competo? Con il Bangladesh? Con l'India? Con il Sud America, con la Cina e con le esti greci America. Ce lo vedete un operaio italiano a 200 al mese e un piatto di riso? Uno. E due. Sì. Se anche ce lo vedete, questa cosa distrugge la domanda aggregata. Esatto. E quindi le aziende non si riprenderanno mai sul mercato interno, che esatto. l'economia sana è più del 90% dell'economia. No. Sì, sì, Noi stiamo sì. facendo tutto questo ragionamento sul marginale mentre il 90 e passa per cento dell'economia sta crollando perché crolla la domanda, in quanto non ci sono più i salari. Infatti il rischio più grande di, di questo sistema è la deflazione delle aziende italiane. Cioè un prodotto, prodotto che domani costerà meno di quanto prima. Come dicevamo prima, cioè, avrà un, un, un prezzo di vendita più basso rispetto al costo di oggi. Combattiamo l'inflazione, ma l'inflazione in sé non è negativa, anzi. La deflazione negativa allo stesso modo c'è un altro esempio che portava a che era molto semplice il debito pubblico se il debito pubblico è un problema perché nessuno è stato al mondo c'è il credito pubblico? ce n'è praticamente uno che ha un debito è un'epoca o almeno un debito pubblico quasi uguale a zero che la Norvegia, ma solamente per il suo disegno metropolitano per tutto il mondo quindi che è entrato da questo è conveniente per ne pagare queste ma reddito a livello europeo insomma c'è Norvegia in caso su tutti i dati del mondo allora questa è la piramide diciamo di come funziona questo questa roba qua e come funzionava diciamo l'Italia con la lira, prima del 1908, okay. che per um, motivi di tempo diciamo non ci entrerò, dunque c'era cioè, il, eh, il governo che emetteva la sua, la sua eh, moneta, la sua valuta, andava all'interno delle riserve delle banche, all'interno delle riserve delle banche andava sui conti correnti delle famiglie, delle delle imprese, del, del, del, del dipendente pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Molto molto semplice, il governo aveva il monopolio della sua valuta. Come abbiamo visto, è un semplice Esattamente. Un un molto garantito molto, dalla forza <coughs> di più. Esattamente. Questo è l'euro. che la BCE non compra titoli di, di Stato sul mercato privato per cui i soldi che dà in prestito li dà le banche private a cui poi vanno a bussare gli stati. Gli stati diventano un soggetto privato che in qualche modo rappresenta un insieme di famiglie. Non sono più un soggetto in controllo dell'economia, ma sono strumenti economici. Questo è vero all'atto pratico ed è vero all'atto politico. Un decreto di programmazione economica finanziaria, e questo lo dice anche i monti quindi siamo sempre lontani dai funzionari maoisti o marxisti, prima di poter portare alle Camere una finanziaria me la devo far approvare dalla Commissione Europea e dalla BCE, se no neanche arriva il voto. E questo dipende dal Trattato di Lisbona, non sì, sì, da Mastri. Sì, sì, dal Trattato di Lisbona. La Lisbona, diciamo, confermava la, la Fista Coppola. Costituzione. La Fista, la Fista. Fista L'ultima spada di Damocle che abbiamo da qui a 2034. Esatto. Oggi, Sì, Questo è come diciamo, funziona l'euro: al posto dello Stato, del Governo, c'è la Banca Centrale Europea, che è totalmente indipendente da qualsiasi istituzione europea, quindi non è neanche controllata dalla Commissione. La Banca Centrale ha un comitato direttivo ed un consiglio esec esec esecutivo. Che sono totalmente indipendenti anche se è composto diciamo da vari membri delle banche centrali dei singoli dei singoli stati che fanno parte della dell ma in teoria chi, lo... chi li nomina? i nomi nomine... autonominano c'è un incrocio di nomine allucinante cioè andare a approfondire qual è la situazione delle nomine nell'Unione Europea e ufficialmente perché... i governi ma dal momento che loro Entrano o alla Commissione europea o al Consiglio direttivo o al Comitato esecutivo sì. della Banca Centrale Europea sono totalmente svincolati dagli interessi del loro paese. Tenete presente che cioè, quando parliamo di Commissione europea parliamo di un organismo non elettivo, puramente nominato, che tecnico. ha circa 5.000 sottocommissioni. Il governo dell'Europa dell non è eletto da nessuno. Democrazia. Il Parlamento sì. europeo. È privo di potere legislativo. Il Parlamento, il Parlamento europeo può solo approvare le leggi proposte dalla Commissione europea. Se non le approva, la Commissione le può far passare d'accordo con il Consiglio dei Ministri Europa o le può emendare a suo piacimento, ma il Parlamento non ha neanche il potere di emendare una legge. No, emendare può solamente penso, dire sì. Emendare penso sì. No al massimo cioè, può tipo... dare indicazioni no, no. all'emendamento promorri no, no. non è detto che ah, non è no, accettato no. cioè, dire guarda questa legge, no. legge non mi va bene io, io, la, la... io la farei sì, così. così ok non, non, non me ne frega un cavo grazie eh, consultivo insomma. Sì. Sì. Sì. possono soffrire dicendo no, qualcosa no. non può sì. quindi <ride> l'euro dalla, ban dalla banca centrale europea viene messo all'interno delle riserve di banche private che so che sono non solo banche ma sono anche diciamo, fondi speculativi fondi pensione fondi sovrani insomma ci sta un bel po un bel po di roba qua dentro le banche le banche private insomma per, eh, per, per semplificare prestano i soldi agli stati che offrono dei titoli di Stato, offrono i titoli di Stato con un determinato tasso le di interesse mano, di cosa? Le quarta mano, le famiglie, no? Esattamente, cioè chef. Va detto che in questo caso i titoli di Stato rappresenteranno un debito vero. Un debito vero, esatto. quelli sì. Che... Sì, sì, perché quelli che... E' un ci vero gli interessi. Pure. Esattamente, perché? perché sono <coughs> Stato che viene che, in che in non possono so. essere stampati. <coughs> Lo Stato che li prende in prestito, cioè non li emette più, come faceva qua, poi... Quei soldi che prende in prestito, ad esempio 1000 euro, che dà poi alle famiglie, alle, video, alle imprese, al mega, non so, che so so calca... È ovvio che poi alla scadenza del titolo di Stato sì. deve darli. Ma non deve dare, dare 1000 euro. 1000 euro, euro è il tasso di interesse. Ecco perché è ovvio che aumenta la stazione. Se ho capito bene, però la BCE dalle banche può comprare quei medesimi titoli di Stato. Sì, se vuole, a dirsi... Se vuole, vuole ma c'è sempre, è sempre vuole. Solo vuole vero, e sono quelli che vuole, degli stati che vuole. In realtà, basta l'annuncio. In realtà, è bastato okay. spesso l'annuncio della BCE che dice: okay. comprerò titoli di Stato italiani sul mercato secondario. Lo spread va giù. Sì, sì, non li così. comprano più, lo spread va su. Okay. E dobbiamo far cascare i governi. Ora, io personalmente non sono esattamente di destra, diciamo che sono più altro marxista, per cui non ho di simpatia nei confronti di Berlusconi. Ma l'idea che Berlusconi sia stato fatto cadere da Draghi, mi fa incazzare, ma mi fa profondamente incazzare. E poi no, c'è, cioè, l'ultimo che sta dicendo prima, c'è sempre una clausola, cioè, volendo anche che la banca centrale complica comp i diritti di Stato, no? sul mercato secondario c'è, dico l'altra cosa che non tutti hanno letto, della Banca, del regolamento della Banca Centrale Europea che si chiama <tose> outright monetary, monetary, monetary uh, transaction, che è praticamente la, la, la Banca Centrale Europea dice sì, io, io te, te, te, te li compro, ma tu continua a fare cosa? L'austerity. No, no, no, io te li compro, ma tu fai quello che ti contano cool. io allora a che serve la Se parla essere... ce lo chiede l'Europa ce lo chiede, ce lo chiede il famoso vincolo sterno no? ce lo chiede l'Europa è quello che fa il Fondo Monetario Internazionale ah, esattamente mentre Blanchard ha riconosciuto che il moltiplicatore della spesa pubblica esiste ed è molto maggiore di uno il capo, monetario, il capo monetarista del Fondo Monetario Internazionale capo economista su, dopo aver riconosciuto, quindi, il Fondo Monetario Internazionale che la spesa pubblica è necessaria, il giorno dopo, il Fondo Monetario Internazionale pretende l'austerity contro i suoi stessi eh, riconoscimenti, contro, contro quello che loro stessi hanno dovuto riconoscere e essere valido. Ma la dottoressa è soddisfatta lo strozzino? Guarda, io in tutto ciò ho tenuto fuori da questo discorso lo strozzinaggio perché se vogliamo parlare di spruzzinaggio parliamo del MES, esatto. quello è il vero spruzzinaggio. Tutta la spesa pubblica italiana sommata, dei comuni, delle province, delle regioni con le autoblue e la sanità, tutti insieme fanno il 5% di quello che ci costa ogni anno la somma di fiscal compact e MES. Il 5% che se usciamo dal MES, noi possiamo anche nel il triplo dell'Auto Blu ci avremo una quantità di soldi in più che non ci avete idea Dico anche... Auto parte. Blu sempre per no, citare la no, cosa più, più odiosa neanche eh? Neanche quello, perché se almeno da avessimo dato questi soldi per salvarci da sarebbe stato qualcosa Poi cosa è il MES, no, esatto? No, ma no, è ancora più perverso il MES, al di là di come è la stato la applicato casa. Se andiamo a vedere come è fatto in teoria e non come è stato applicato che è peggio, guardiamo come è fatto in teoria, noi stiamo dando dei soldi che lo Stato prende a interesse delle banche private. Questi soldi costituiscono un fondo che viene gestito privatamente da soggetti nominati dal BCE, che è nominata dalla Commissione, che è nominata da burocrati e da governanti, perché sono gli Stati, non, non li eleggiamo comunque, quando dice nominati dagli Stati si scordano, ci si scorda in realtà tavolo di nominati dai governi degli Stati, noi stiamo dando, approvando il MES, abbiamo preso in prestito dei soldi dalle banche private, li abbiamo dati al fondo di gestione del MES e li abbiamo dati con la garanzia che possono continuare a chiedergli ogni anno nella quantità che vogliono loro senza che venga più votato, cioè in pratica abbiamo dato allo strozzino la firma sul conto corrente, se dovessimo andare in crisi loro c'è l'Italia? No, c'è un prestamento interesse. E' l'imposto che richiede che qualsiasi momento e tutti. La Germania si è rifiutata, ha detto che passa per tutti e che ogni volta decidono. E' per la Corte Costituzionale tedesca se essa dice che vanno bene, è bene perché la Corte Costituzionale tedesca è anche, diciamo, più uguale degli abiti, più uguali degli abiti La Corte Costituzionale tedesca. Hanno prestato vecchi. Questa è, un, cioè, è una delle strutture più allucinanti, ma è, è quasi secondaria, nel senso anche senza il MES saremmo comunque nei casini. Il MES è un'altra mazzata tra capo e collo di quelle che ci sta massacrando e che da solo ci costa più di tutto il resto della spesa pubblica per la pubblica amministrazione. Cioè, il Mess è riassunto, in cui numero tutto è io prendo i soldi, i soldi in prestito per dare il al Mess prezzo il MES se io sto crisi mi presta i stessi soldi che io l'ho prestato. Con il ricatto, con il ricatto, con il ricatto dell della politica e degli e interessi esatto. e con il ricatto di continuare eh. sulla politica e in più con il permesso di prenderli a piacere senza che io possa più votare o decidere esatto. no, esatto. perché esatto. se io nomino un, uh, un governo che allora mi piace il <ride> domani mattina lo devo fare cadere perché altrimenti rischio veramente che totale come più. se ne esce era la domanda di prima come se, se ne esce? esce. Eh. Allora il trattato di Lisbona è un mattone che, se non avete provato a scaricarlo, scaricatelo, e vi accorgete che servono 5 minuti solamente per scaricare il pdf. L'ho letto tutto, ci ho messo settimane, ed è stata veramente un'ammazzata. È allucinante, pieno di riferimenti incrociati. È stato disegnato apposta per essere inemendabile, e lo dicono quelli che l'hanno scritto, non io. È stato scritto apposta in quel modo per non essere emendabile. Paolo Musu diceva che se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati, quella che ha denunciato... Sì, eh, eh, no, esatto. se, se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati non si riformano, i trattati si stracciano e si rifanno. Eh. Ci sono, io vedo, quattro possibili vie d'uscita da questa situazione. Per una rivolta, per una via uscita politica, recitiamo dai trattati e poi qualcosa si ripara una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria di ideali, una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria per fame e una via d'uscita per guerra. Chiaramente il sangue che viene versato per strada non è mai quello dei banchieri, è sempre quello dei poveracci, quindi è quanto più opportuno possibile cercare di uscire per via politica. Politicamente, noi abbiamo una sola possibilità: non possiamo andare contro l'Europa, ma possiamo recedere dai trattati. Volendo, se avessimo un Parlamento che fosse rappresentativo di italiani informati sulla questione, perché la maggior parte delle persone pensa che andare contro l'Europa sia una questione di nazionalismo nostalgico, in realtà. E all'opposto, come ricordava Rino Galloni, negli anni 70-80, quando non avevamo una moneta unica, collaboravamo con la Germania. Ora sono nemici. L'Unione Europea ci ha reso nemici gli uni degli altri, mentre prima collaboravamo tra Stati per mantenere l'un con l'altro l'economia. economie. Quindi l'unica via d'uscita è, è quella politica di recessione dai trattati. Una recessione unilaterale Ma dai trattati. Fare un, un... Stato solo dovrebbe essere rivisto a livello Ecco, questo è il discorso. Uno Stato può uscire. Allora, se, scisse, se esce un'economia di un forte calibro, di fatto crolla tutto il castello. una delle economie che è stata più compressa dai trattati europei è, era la prima economia italiana per circa era la prima economia europea per 20-30 anni e che grazie all'unificazione dell'Europa con la finanziaria è diventata una delle di coda se uscisse quell'economia quella che è stata per tanti e tanti anni la più forte economia d'Europa l'euro crollerebbe come un castello ed è l'Italia noi abbiamo venduto alla Germania venduto alla Francia venduto alla Spagna di tutto la livetta era quella che ci garantiva di riuscire a vendere l'Italia della livetta dove ci porta la livetta L'euro forte ci sta impedendo di vendere qualunque cosa al di fuori dell'Europa, anche a livello globale. La moneta debole è un vantaggio nei commerci con l'estero. L'Italia è sempre stato un paese a forte trasformazione. Quelli che dicono che uscendo dall'euro sale la svalutazione del 30%, magari fosse, torneremmo ai livelli prevedenti. Il problema, semmai, è che uscendo l'Italia crollerebbe l'euro e a quel punto dovremmo svalutare ancora di più. Quindi il problema del 30% di svalutazione è che non basterebbe. I terroristi dell'uscita dall'euro ci dicono che se uscissimo dall'euro arriveremmo a livelli dell'Argentina, che è una cazzata. Ma vi dico una cosa, magari fosse, perché l'Argentina è scesa sotto l'8% di disoccupazione. E oggi fa il 10-12% di disoccupazione l'inflazione nominale, quella reale del 18-20%, ma quella che viene riconosciuta internamente come assegnamento di contrattuale di aumenti di è nell'ordine del 20-22. Quindi anche lasciando perdere il gioco un po' fittizio dell'inflazione reale sganciata da quella nominale che serve per ridurre i debiti, il tasso di interesse sul debito estero, comunque sia sono in una situazione in cui gli stipendi crescono più dell'inflazione e la disoccupazione è sotto il 10%. No, però io che chiedere. risulta fine? Io vorrei chiedere una cosa relativa ai trattati, eh, perché diciamo mh, uscire fuori dal trattato e rifarlo, no? Una ipotesi, significa non uscire sì. dall'Europa, no? ma, ri... ma ridisegnarla dall'Unione Europea l'Europa è un'espressione geografica quella che abbiamo adesso è un'espressione di una struttura burocratica che non è un'unità politica questo castello dei trattati ci porta a un soggetto burocratico di commissioni nominate e non elettive fuori dal controllo un governo finanziario degli stati membri non esiste, cioè L'errore più grosso è pensare che l'Unione Europea rappresenti l'Europa. In questo momento l'Unione Europea è una sovrastruttura burocratica che controlla l'economia. Non è l'Europa. L'Europa è un'espressione geografica in primo luogo, culturale in secondo luogo e non è mai stata politica. Siamo andati verso una strada di una divisione culturale che ci sta ponendo uno contro l'altro gli Stati europei. Sì, però la mia domanda è... Mh se uno decide e sarebbe possibile uscire lasciare l'euro una volta entrati perché ci sono pure quelli che non sono entrati uscire dall'euro dall rimanendo e poi l'altra l'altra cosa non l'interno no, non è entrata no io e parlo è di quelli che, parlo no parlo dei, degli stati che sono entrati no, che stanno no, già dentro mm, uscire dall'euro ma assolutamente dall molto fuori. Comunque noi abbiamo accettato una buona parte di quei trattati, quindi in ogni caso dovremmo recedere e poi contrattare un nuovo ingresso. Diciamo anche un'altra cosa, sì, sarebbe possibile, dovremmo recedere dai trattati e poi contrattare un nuovo ingresso a condizioni diverse per andare allo stesso, allo stesso livello di criteri e compagnia. Ma diciamo anche che se fosse possibile a questo punto contrattare i trattati perché siano democratici invece di essere una piramide burocratica dove il voto non ha più valore, faremo un grosso affare. E lo dico per andare nella direzione dell'Europa. Cioè, se io voglio la fine di questa Unione Europea, l'ho detto prima, non sono a destra, sono marxista, quindi sono necessariamente internazionalista. Se voglio la distruzione di questa Unione Europea è perché previene qualunque forma di internazionalismo. Qui abbiamo un governo finanziario sovranazionale che controlla gli stati non più sovrani. Nessuna democrazia e sovrana. poi la BCE e la Commissione europea. Ma è una forma di giornalismo sì. moderno, diciamo così, quello che sì, modernismo modernismo è venuto... Sì, in pratica abbiamo la compagnia delle media al governo, la stessa funzione. Questo no, è so so so un so so che da quanto ho capito due ore sono poche. Due ore è un incontro solo un po' vogliamo. Eh, quindi la prossima volta partiamo proprio la mattina, non il sabato, non la domenica, <ride> ben